Come si accende? Ah, di qua! Non va! Buongiorno a tutti! Vi vedo tutti scompigliati! Oggi interroghiamo! No, puoi ripetere? Sì, interroghiamo! Interroghiamo? Oh, interroghiamo? Ma non aveva detto che andava avanti con il programma? Io ho il libro, ho l'evidenziatore e sono pronto! Ho cambiato idea! Ma come? Ma, ma professoressa, ma non si fa! Ma la coerenza davanti a tutto, cavolo! E mannaggia la pupetta! Allora, allora, interroghiamo Marini. Interrogato. Co, io? Ah, ah, co, che, che? I interrogato. Interrogato. E io come faccio adesso? Avvicinati. Oh. Oh. Avvicinati. Mm -hmm. Sì? Sì, eh, un attimo devo prendere il libro eh, a ah, ripasso e eh, due secondi devo solo studiare tutto il programma. Sì, sì, eccomi! <ride> eccomi professoressa! Ci sono, pronto per la domanda, prontissimo, anzi prontissimissimo, eccomi, sì, sono qua, sono qua. Chi è Cristoforo Colombo? Uh, uh -huh. Sì, sì, uh -huh. Cristoforo Colombo. Uh -huh. È un nome che non mi è nuovo, è eh? Colombo. Colombo, Colombo... Mm. Eh, Colombo... Ah, ma certo, certo, Colombo... Colombo è colui che, mm, ah, che ha fatto quel viaggio attraverso il Po... Attraverso il Po è arrivato a Rimini e da Rimini è andato in Sicilia... E poi, e poi ha fatto un viaggio fantastico, sensazionale... Ma certo... Quello è Colombo Allora, Colombo è un personaggio che attraverso il Po è arrivato in Sicilia eh, No, è arrivato a Rimini E da Rimini in Sicilia Sì, ci sono, quella è la mia risposta Mi faccio un'altra domanda Ma allora non sei preparato? Due Preparato? Io? Io sono preparato Anzi direi preparatissimo Ma preparato? Ma proprio Proprio! Oh. Un po'! Ho preparato Ma proprio Tanto, ecco, insomma. Io il libro mi fa un baffo. A memoria tutto, tutto preparatissimo. Tema. Oh, scusa, ma chi, co, cosa insegna questa? Come si spegne adesso?